Allora, oggi abbiamo eh, Andrea Grieco che parlerà per primo. A mia destra. Buongiorno a tutti. Eh, lui è membro osservatore del Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica, eh, docente di fisica e matematica e consulente nell'ambito dell'inquinamento elettromagnetico. Parlerà del lato oscuro del 5G. Possiamo immaginarci un pochettino il 5G come una medaglia da un lato bellissima, luccicante, lucente, possiamo dire magari un po' così come viene presentata nei mass media, nei negozi e, e questa medaglia ha anche un altro lato, quindi sentiremo del lato oscuro del 5G. Sono adesso ansioso di sentire Andrea Grieco con il lato oscuro del 5G. Grazie. Grazie Valentin, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio gli organizzatori per l'invito. Eh, sono, sono felice di essere ancora qui nel Canton Ticino dopo il, il convegno che si è tenuto nel 2019 a Memphisio. Allora partiamo subito. Dunque, il lato scuro del 5G, come diceva giustamente Valentin: il 5G è una medaglia che ha perlomeno due facce e della faccia brillante luminosa quella che eh, promette un futuro rabioso Ve ne parlano già talmente tanto Non solo le compagnie telefoniche Ma anche i governi Che forse è il caso anche di dare un'occhiata All'altra faccia della medaglia Vi dico subito eh, Ciò di cui non parlerò eh, Non parlerò più di tanto del, del, Delle problematiche sanitarie Perché di questo eh, è bene che ne parli Il mio amico Paolo Orio Che è molto più addentro di me appunto, In questioni mediche e biologiche Ehm, non parlerò più di tanto delle, delle tecniche di misura e di protezione, ehm, perché altrimenti veramente eh, il tempo non, non basterebbe, ehm, per cui questi aspetti casomai li eh, tratterò se avremo occasione di incontrarci ancora una volta. Ehm, ecco, ehm, di cosa vi parlerò allora? Beh, intanto vi dirò un po' che cos'è il 5G dal punto di vista tecnico, senza entrarmi più di tanto in dettagli che poi eh, sarebbe difficile seguire e vi parlerò poi di quelli che sono i modi in cui la, la tecnologia radio 5G eh, può interagire con gli esseri viventi, non soltanto con gli esseri umani e quali sono anche le preoccupazioni, non soltanto dal punto di vista dell'interazione fisica, ma da, da altri punti di vista che eh, da più parti eh, genera l'introduzione del 5G, perché non è soltanto un problema di inquinamento elettromagnetico. Allora, il 5G, eh, per, tanto perché 5G? Credo che lo sappiate tutti, perché è la quinta generazione di eh, telefonia mobile. Questo vuol dire che ce ne sono state altre quattro, in realtà eh, ne, il 3G, 4G, in alcune zone... 2G sono ancora in uso, ma soprattutto il 3G e il 4G, e quindi il 5G, almeno per i prossimi anni, è una tecnologia che si va ad affiancare alle altre tecnologie esistenti. Eh, perché introdurre una nuova generazione? Non bastano le 4 che già ci sono, non basta il 3 g non basta il 4G, ma dal punto di vista più strettamente tecnico diciamo che il 5G eh, promette delle migliorie, le migliorie nel senso che ci sarà una maggiore velocità di trasmissione dei dati, una maggiore quantità di dati trasmessi nell'unità di tempo e ci sarà anche una maggiore velocità di risposta del sistema. No? Sotto vedete i dati, per esempio se prendiamo 4G abbiamo un tempo di risposta che in gergo si chiama tempo di latenza di 20 millisecondi, cioè 20 millesimi di secondo, col 5G eh, si dovrebbe scendere addirittura a un millesimo di secondo. Tutto questo significa moltiplicare per mille le capacità eh, tecniche della, della, rete, della, della rete di telefonia mobile. Questo miglioramento che può sembrare eh, un miglioramento come dire, quantitativo, in realtà è foriero di cambiamenti qualitativi e non soltanto dal punto di vista tecnico. Vedremo che eh, ci saranno cambiamenti qualitativi importanti anche dal punto di vista eh, sociale, dal punto di vista psicologico dal punto di vista della produzione, del, del lavoro e anche addirittura forse dal punto di vista antropologico il 5G eh, attualmente ha si stima nel mondo circa 40 miliardi di dispositivi connessi che comprendono non soltanto i computer e i laptop, ma anche tutta una serie di altri dispositivi che sono collegati alla rete 5G. Si stima che per il 2025 si arrivi a 75 miliardi di device, cioè di dispositivi connessi con la rete 5G. Vi faccio notare che la popolazione mondiale di esseri umani è inferiore agli 8 miliardi se stiamo arrivando a 8 miliardi, non ci siamo ancora arrivati, quindi oramai stiamo parlando di un numero di dispositivi connessi alla rete 5G, che è un multiplo di quelli che sono gli esseri umani presenti sul pianeta. A livello di eh, densità di dispositivi, addirittura si potrebbe arrivare a un milione di dispositivi connessi per chilometro quadrato, quindi qualcosa di assolutamente impensabile fino anche a pochi anni fa. E uno dice, ma perché questi dispositivi dovrebbero essere connessi alla rete 5G? Eh, beh, di questo ne parleremo fra poco e vedremo che il motivo per cui si connettono così tanti dispositivi alla rete 5G fa parte, fa parte proprio di quei cambiamenti qualitativi di cui vi parlavo. Questa è una uh, mappa che mostra la diffusione, quei puntini uh, viola del 5G uh, in Europa nel 2020, e questa è la copertura nel 2022, per cui si vede chiaramente no, come il 5G avanza al galoppo. Questa è la vostra bella Svizzera, cioè la cartina non si vede, ma si intuisce il contorno della, della Svizzera. Ogni cerchietto verde è una stazione eh, radiobase. Potete andare a cercare questa cartina. Qui sotto vi ho messo il link, quindi se qualcuno vuole divertirsi, è una cartina che si può ingrandire. Eh, quindi andare a zoomare sulle varie zone e se lo fate vi rendete conto della situazione di Lugano i cerchietti verdi sono le antenne 5G mentre gli altri cerchietti sono le antenne del 3G e del 4G o dove esiste ancora qualche antenna del 2G eh, se andate a guardare un po' più in dettaglio vi renderete conto che la maggior parte delle antenne del 3G e del 4G come collocazione coincidono con le, le, le allocazioni delle antenne 5G questo semplicemente perché le compagnie telefoniche eh, sfruttano le eh, strutture già esistenti cioè se io ho un traliccio, non è che devo costruire un traliccio a 50 metri di distanza se posso ci piazzo, ci piazzo su assieme alle antenne già esistenti quelle del 5G eh, l'idea comunque eh, a livello di rete del 5G è quello di arrivare ad una copertura globale quando si parla di copertura globale si intende tutto il pianeta Terra comprese la foresta amazzonica comprese i deserti comprese le calotte polari tutto non ci sarà più un centimetro quadrato nell'idea di rete 35G che non sia coperta appunto da questa rete tutto questo perché tra le altre cose si vuole realizzare quello che si chiama l'internet of things, cioè l'internet delle cose l'internet delle cose vuol dire mettere in connessione non soltanto gli esseri umani tra di loro ma mettere in connessione gli oggetti gli oggetti non solo gli oggetti con gli esseri umani ma anche gli oggetti tra di loro io faccio un esempio abbastanza banale ma che può far capire la cosa allora il vostro frigorifero intelligente si accorge che è finita la vostra marca di birra preferita, allora autonomamente si connette con il supermercato, ordina una cassa della vostra birra preferita, dopodiché si connette con la banca, effettua il pagamento, eh, il, il supermercato sempre in maniera automatica registra l'ottenuto pagamento e magari attraverso un drone vi deposita la cassa di birra. Davanti alla porta di casa sul terrazzo, no, questo è tutto, tutto bellissimo. Non dice per carità, sì, sì, sì. ci arriva a birra a casa senza neanche fare la fatica. E diciamo questo, almeno apparentemente, è uno degli aspetti positivi del 5G. Io avevo detto che non ve ne avrei parlato, ma ve lo, ve lo cito perché, eh, come dire, questi sono alcuni degli esempi, a volte banali, che, che le compagnie telefoniche portano affinché eh, le persone dicano: che 'Bello, vogliamo tutti' il 5G. L'internet delle cose però riguarda anche eh, altri aspetti un po' meno frivoli, riguarda per esempio le auto a guida automatica, eh, riguarda la, la telemedicina, riguarda la possibilità di avere fabbriche completamente automatizzate, ma di questo ne parleremo un po' più avanti. Allora, naturalmente per realizzare eh, questa rete abbiamo bisogno di un supporto fisico, il supporto fisico è costituito essenzialmente da, da due tipologie di connessioni, le connessioni via cavo, via cavo intendo anche via fibra ottica, e le connessioni eh, wireless, cioè le connessioni che utilizzano le onde radio. Quindi questo vuol dire che voi da un po' di tempo, accanto alle antenne del 3G e del 4G che vedete sui tralicci, Avrete visto spuntare delle antenne che almeno in alcuni casi sono un pochino più torse rispetto a quelle precedenti e che eh, sono le antenne del, del 5G, non tutte le antenne del 5G in realtà sono così torse, però sono per, tanto per dirvi che accanto al 3G e 4G, da, da ormai più di due anni, sono cominciate a comparire queste altre antenne per realizzare la rete 5G. Dove vengono posizionate queste antenne? Beh, Ovviamente, come vi dicevo, sulle eh, strutture già esistenti che ospitano le altre antenne, ma in realtà, siccome il 5G deve eh, coprire l'intero superficie terrestre, quindi deve essere ubiquitario, verranno posizionate anche in altri luoghi, per esempio sulle piani stradali, dai tombini, sui cartelloni pubblicitari, delle pensiline delle stazioni. Insomma, chi più ne ha più ne metta, non c'è limite alla fantasia di dove si possono posizionare le antenne del 5G, ma possiamo anche inviare dei droni che fungono da antenna. questo per esempio nel caso di situazioni di emergenza oppure di zone in cui almeno momentaneamente è difficile posizionare le antenne fisse e sicuramente lo saprete anche dallo spazio, è prevista una costellazione di almeno 20.000 satelliti stiamo parlando soltanto di quelli americani ma poi ci saranno i satelliti russi, ci saranno i satelliti cinesi e magari anche di altre nazioni. E per esempio Starlink è la rete di Elon Musk e qui vedete questa fila di perline nel cielo sono dei satelliti della costellazione Starlink che sono stati appena rilasciati in orbita bassa per orbita bassa intendo un'orbita che è intorno a 500 km di distanza dalla, dalla superficie terrestre sono luminosi non perché emettano luce propria, ma perché sono illuminati dal Sole al tramonto, e quindi si vede questa fila di perline. Eh, gli astronomi hanno già cominciato a protestare, perché questa è una foto astronomica di galassia rortana rovinata dal passaggio dei satelliti. Eh, ma a sua volo per vedere, a noi non ci interessa nulla dell'astronomia, però perlomeno ci deve interessare il fatto che una volta che eh, sarà completato il dispiegamento dei satelliti in orbita, beh, che appunto realizzeranno la rete spaziale del 5G, ma rete spaziale che però eh, punta le antenne verso terra, perché la comunicazione deve avvenire fra dispositivi che si trovano a terra e che rimbalzano poi le onde radio sui satelliti, eh, si realizzerà quello che dicevo prima, cioè... Anche nella foresta amazzonica, anche nel deserto dei Gobi, anche in Antartide, voi avrete la copertura 5G. Abbiamo detto che eh, la parte wireless utilizza le onde radio. Ma che cosa sono queste onde radio? Le onde radio sono delle perturbazioni che si propagano nello spazio costituite da campi elettrici e magnetici. Tant'è vero che vengono chiamate onde elettromagnetiche oh, attenzione che anche la luce è un'onda uh, elettromagnetica e eh, il presidente Pasquali quello poi ve ne parlerà bene eh, quindi qual è la differenza? la differenza è una differenza di eh, almeno una delle differenze tra le onde radio e l'onda elettromagnetica è una differenza di frequenza ma tra poco vedremo più in dettaglio qui avete eh, un po' eh, una rappresentazione del campo elettrico il campo elettrico è prodotto dalle cariche elettriche il campo magnetico invece è prodotto quando ci sono cariche elettriche in movimento, quindi quando c'è una corrente elettrica, e diciamo così, quando il campo elettrico e il campo magnetico si accoppiano, contraggono matrimonio, solo per essere più tradizionalisti, ecco che si forma un'onda elettromagnetica. E questa è una simulazione che vi va a vedere come un'antenna emette nello spazio un'onda elettromagnetica. Quindi quelli sono i campi elettrici e magnetici che si allontanano dall'antenna si allontanano ad una velocità molto molto alta, che è la velocità della luce, la luce abbiamo detto in onda elettromagnetica, nel vuoto sono 300.000 km al secondo, quindi vuol dire che in poco più di un secondo un segnale radio dalla Terra arriva alla Luna e in poco meno di tre secondi può essere rimbalzato e tornare indietro. Questo è uno dei motivi per cui le onde elettromagnetiche sono molto appetibili per trasmettere informazioni, perché viaggiano molto molto rapidamente. Qui vedete tipicamente un'onda elettromagnetica costituita da una componente elettrica che è quella blu, perpendicolarmente abbiamo una componente magnetica che è quella rossa e la distanza fra due creste è quello che si chiama lunghezza d'onda. Non voglio farvi un corso di fisica, però a volte si sente parlare di lunghezza d'onda, di frequenza, di periodo, a questo punto almeno. Se qualcuno ha dei dubbi, si sa di cosa stiamo parlando. La frequenza che cos'è? È il numero di oscillazioni che compie la nostra onda ogni secondo. Nel campo della telefonia, eh, tipicamente siamo nell'ordine di un miliardo di oscillazioni al secondo. Quando voi sentite parlare di gigahertz, un gigahertz vuol dire un miliardo di oscillazioni al secondo. Allora possiamo classificare le onde elettromagnetiche proprio in base alla loro eh, frequenza. Ecco, ah, prima c'è un'ultima cosa che conviene dire, l'ampiezza. L'ampiezza è qualcosa che è collegata all'intensità dell'onda elettromagnetica e tra un po' lo vedremo meglio. Allora, possiamo classificare le onde elettromagnetiche raggruppandole e mettendole in ordine secondo la frequenza, per cui si va dalle frequenze più basse qui alla vostra sinistra via via alle frequenze più alte, quindi passiamo dalle onde radio, agli, alle microonde, agli infrarossi, alla luce visibile, agli ultravioletti, ai raggi X, ai raggi gamma. La parte in azzurro qua, è quella dove vedete il vecchio televisore, qui un'antenna parabolica, un cellulare, è la parte che ci interessa, cioè sono le bande di frequenza che sono utilizzate per le radiocomunicazioni, quindi è quello che ci interessa in particolare questa sera. Oh, le onde elettromagnetiche non sono un'invenzione dell'uomo, esistono in natura, ci sono le sorgenti naturali, per esempio i fulmini, per esempio il sole, eh, i campi elettrici sono presenti anche nel nostro organismo, per esempio il cuore funziona in base a pulsi elettrici, il nostro cervello, se facciamo un programma, rialiamo un'attività elettrica. La Terra ha delle ehm, particolari onde chiamate eh, risonanze di Schumann, che sono molto importanti per la vita e eh, quindi anche qui si tratta di fenomeni naturali ma addirittura l'intero universo è permeato da una radiazione chiamata radiazione di fondo cosmico, qua quale vedete una mappa di falsi colori che eh, ha frequenze che grossomodo vanno dai 60 ai 200 GHz quindi una parte almeno di queste frequenze poi vedremo che rientra, comincia a rientrare in quella che è la banda utilizzata dalla telefonia mobile Naturalmente ci sono le sorgenti artificiali, no? quindi abbiamo sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, eh, alcune sorgenti non sono intenzionali, nel senso che l'elettrodotto di per sé non ha come scopo quello di emettere eh, campi magnetici o elettrici, è un effetto collaterale per trasportare energia elettrica, però ci sono anche sorgenti intenzionali, quindi pensiamo ovviamente non solo alle antenne di cui parlavamo prima, ma anche ai forno a microonde, di wifi eh, oppure le antenne televisive. Tutto questo pone un problema di inquinamento dell'etere, dell'ambiente. Cioè l'elettrosmogo, l'inquinamento elettromagnetico, è proprio la presenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali potenzialmente dannosi per gli esseri viventi, non soltanto per gli esseri umani ma anche per le altre specie viventi. Allora, ehm, se vogliamo parlare di inquinamento elettromagnetico, dobbiamo tenere presente due cose fondamentali. Le onde elettromagnetiche trasportano energia, e di questo non ne potete rendere conto mettendo un pollo nel forno a microonde, il pollo si cuoce, perché una parte dell'energia trasportata dall'onda elettromagnetica si deposita nei tessuti. E possono trasportare anche informazioni, questo lo sappiamo tutti quando facciamo a telefonato, quando ascoltiamo la radio. Allora uno potrebbe chiedersi, ma... Qual è il rapporto tra l'intensità della radiazione naturale, soprattutto le sorgenti naturali come il Sole, come le galassie o altri sorgenti ancora, e eh, invece l'intensità eh, emessa da sorgenti artificiali? Beh, allora è stato fatto e poi pubblicato uno studio nel 2018 che eh, confronta questa intensità della banda radio che ci interessa, essenzialmente quella della telefonia mobile. Adesso, senza entrare nei dettagli, qua vedete delle strisce colorate e eh, sull'asse orizzontale ci sono le frequenze che più o meno sono le frequenze utilizzate appunto dalla telefonia mobile allora sull'asse verticale invece abbiamo l'intensità, è una scala logaritmica, ma adesso vi farò capire cosa significa allora la striscia verde in basso è, è la parte naturale è il contributo dovuto alle sorgenti naturali, mentre via via il giallo Arancio e rosso è il contributo mano a mano che aumenta negli anni no, 1950, 1980, 2010, quindi stiamo parlando di più di dieci anni. Fa il contributo dovuto alle sorgenti artificiali. Allora, già a colpo d'occhio si vede che le sorgenti artificiali sovrastano grandemente il fondo naturale, almeno nella parte, soprattutto nella parte della telefonia mobile. No? Vedete come è? è piccola la parte verde qua nella zona centrale e come invece la gobba rossa sta bene al di sopra. Ma siccome la scala è logaritmica questo significa che quel grafico che voi vedete sta ad indicare che la parte artificiale ha un'intensità che è di un miliardo di miliardi di volte superiore al fondo naturale. E già su questo io qualche domanda me la farei, eh, perché scusate, io non sono un biologo, sono un semplice fisico, però la vita sulla Terra si è sviluppata in un particolare ambiente elettromagnetico che noi abbiamo già oramai completamente stravolto. Stiamo parlando di un miliardo di miliardi di volte. Quindi, quando ci si preoccupa per esempio della CO2, per la preoccupazione legittima, però lì stiamo parlando di un aumento che magari è del 20-30-40%. Qui invece stiamo parlando di qualcosa che è un miliardo di miliardi di volte più intenso. Delle sorgenti naturali. Spesso le compagnie telefoniche dicono che eh, non c'è problema perché in realtà le eh, onde radio non sono ionizzanti. Cosa vuol dire non sono ionizzanti? Non hanno l'energia sufficiente per spostare <coughs> i legami chimici delle molecole, a differenza per esempio dei raggi X o dei raggi gamma. No? È come se voi lanciaste una pallina da ping pong contro dei birilli. Nel, nella sala da bullying e vabbè, chiaramente i pirilli se ne fanno un baffo della pallina da ping pong invece se è una palla da bullying allora sì che ci sono problemi quindi il paragone è un po' guardate, non dobbiamo accettarci perché tanto eh, non sono radiazioni ionizzanti non sono in grado di spezzare legami chimici Beh, però intanto dobbiamo dire che noi possiamo aumentare l'intensità dell'onda elettromagnetica che vuol dire che invece che qualche pallina da ping pong ne lanciamo una vagonata a questo punto, anche se la singola pallina ha poca energia, i viridi vanno giù lo stesso. Tutto questo rientra in quello che è chiamato l'effetto termico, cioè quello che dicevamo prima riguardo al forno a microonde. Io metto il pollo nel forno, questo cuoce perché una parte dell'energia dronda dell elettromagnetica si deposita nei tessuti e li surescalda fino a farli cuocere. E questo in effetti è ciò di cui ci si preoccupa principalmente quando a livello internazionale vengono fissati i limiti di sicurezza ma in realtà l'effetto termico è solo uno degli effetti dannosi che possono produrre le onde elettromagnetiche e poi dopo me ne parlerà bene Paolo pensiamo ad una situazione di questo tipo ecco questo è l'avviso che compare molto spesso quando qualcuno vuole usare la playstation o qualche altra stazione di gioco, per fare un videogioco, no? e quindi dice attenzione, guardate che ehm, le immagini possono eh, indurre attacchi di epilessia in soggetti potenzialmente sensibili, Beh, eh, come in dei conti lo schermo emette intensità luminosa che tutto sommato è modesta, eppure vedete che se ad esempio le immagini sono sfatallanti, se ci sono eh, delle, delle variazioni molto rapide di luminosità si possono innescare attacchi di epilessia. quindi questo ci dice che l'altura non risponde soltanto in termini di intensità ma può rispondere per esempio in termini di frequenza e in effetti se torniamo al nostro pollo i forni a microonde lavorano su una frequenza che è di circa 2,4 GHz, che tra l'altro è la stessa del wifi questo perché, perché a quella frequenza diciamo così le molecole d'acqua presenti nel cibo rispondono meglio meglio nel senso che assorbono maggiormente l'energia e quindi il pollo si cuoce se usassimo una frequenza differente a parità di intensità non avremmo lo stesso effetto e quindi già qui ci rendiamo conto che non c'è solo un problema di intensità c'è un problema di frequenza in realtà ci sono anche altri aspetti oltre alla frequenza e all'ampiezza che abbiamo già um, indicato c'è la modulazione la modulazione è quel processo attraverso il cui si modificano alcune caratteristiche dell'onda elettromagnetica per poter trasmettere informazione volendo fare un paragone è come dire che quando noi parliamo noi moduliamo il suono per trasmettere informazione ora naturalmente io per esempio non parlo tedesco, quindi se qualcuno mi dice qualcosa in tedesco non lo capisco. Se però qualcuno mi dice qualcosa in italiano, magari anche in inglese o in francese, lo capisco già un po' di più. E se qualcuno mi sta dicendo anche a bassa voce che la mia casa sta dando a fuoco, capite chiaramente che la mia reazione è molto forte. Questo cosa significa? Significa che se il nostro organismo è in grado di riconoscere certe modulazioni, può rispondere in maniera anche spropositata rispetto all'intensità del segnale. Quindi, ancora una volta, l'intensità del segnale non è l'unico parametro. C'è anche un quarto elemento, ma adesso non vi annoio, che è la polarizzazione e anche qui diciamo che le sorgenti artificiali si distinguono nettamente dalle sorgenti naturali, nel senso che le sorgenti artificiali sono quasi sempre polarizzate, cosa che non avviene quasi mai per le sorgenti naturali. Allora, le nostre molecole sono delle antenne e quindi le nostre molecole non rispondono soltanto in base all'intensità ma anche in base alla frequenza e alla modulazione e alla polarizzazione. Un esempio tipico è uno studio fatto sulle api. Allora, il corpo delle api ha una dimensione di, di pochi centimetri o anche meno, un centimetro diciamo, e quindi entra in risonanza con uh, le onde a uh, 24 GHz. Una delle frequenze del 5G è 26-27 GHz, quindi molto vicina ai 24 GHz. Il corpo delle api si surriscalda e eh, ci possono essere effetti letali. È vero che è stato lanciato un appello internazionale per la salvezza delle api. Altro esempio, gli api che ostacolano il 5G, eh, beh, sì, perlomeno in alcune bande di frequenza, perché le foglie sono ricche d'acqua e l'acqua assorbe la radiazione e questo fa da ostacolo. Quindi le frequenze contano qui vedete eh, quali sono le frequenze in rosso utilizzate più o meno in, in, in, in tutte le nazioni da 5G attualmente sono tre le frequenze, le bande di frequenze principalmente utilizzate una si trova intorno ai 700 MHz, un'altra intorno ai 3,6 GHz poi ne abbiamo una, come abbiamo appena detto, intorno ai 26-27 GHz ma si sta già pensando di utilizzare una banda a 60 GHz e qui tra l'altro ci sono problemi per esempio legati all'ossigeno questa è la situazione in Svizzera, io adesso andrò un po' rapidamente perché non voglio annoiarvi. Questa specie di fiore, questo trifoglio, è una stazione radiobase vista dall'alto, dove si vede come vengono irraggiate le onde elettromagnetiche, ci sono questa specie di tre petali, questo trifoglio, che indica le tre direzioni principali di irraggiamento, qui abbiamo la stessa cosa vista in sezione invece, Ora, anche qui il 5G introduce una novità, nel senso che eh, a differenza di dei fasci fissi eh, si eh, applica la cosiddetta tecnica del binforming. Il informing che cos'è? È avere dei fasci più stretti, direzionali, che però sono mobili e che quindi possono seguire eh, il dispositivo. Vedete, come una specie di occhio di bue che si muove no? a teatro e che segue l'attore sul palcoscenico. Abbiamo poi le antenne singole che sono sostituite da array di antenne che possono essere 16, 32, 64, 128 e così via e che anche qui generano dei fasci molto stretti che poi dopo seguono contemporaneamente un numero di dispositivi più elevato rispetto a quello che può avvenire attualmente. Questo tra l'altro crea un problema a livello di definizione dei limiti perché ancora non si è messi bene d'accordo su come fare a misurare i ragionamenti, a stabilire se i limiti, se i limiti governativi sono stati superati oppure no. Ma chi fissa i limiti, beh, i limiti li fissano i governi, che molto spesso ascoltano l'ICNIRP. L'ICNIRP è un, um, un ente privato che si occupa delle radiazioni non ionizzanti, qui Paolo vi dirà come vengono fatte le misurazioni ma sostanzialmente quello di cui si tiene conto sono gli effetti termici cioè il fatto che l'onda elettromagnetica deposita energia nei tessuti e quindi riscalda gli stessi questa è una, tomografia che vi fa come una termografia scusate, che vi fa vedere come dopo una telefonata eh, la, una parte del, del viso di questo signore si è subestertata in Svizzera avete l'Orni che è l'ordinanza per la protezione delle radiazioni non ionizzanti, che fissa questi limiti. Essenzialmente i limiti in Svizzera ricalcano un po' quelli indicati dall'ICNIRP, cioè a seconda delle bande di frequenza si va dai 28 col metro per le bande di frequenza più basse, a partire grosso modo dai 10 MHz fino ad arrivare ai 400 MHz ai 2, fino ai 2 GHz dopo che si comincia a salire fino ad arrivare a 61 V ci sono però alcuni luoghi sensibili come le scuole, gli ospedali, gli asili eccetera, che hanno limiti più restrittivi che sono essenzialmente di 6 V oppure per alcune frequenze particolari di eh, 4 o 5 V adesso non ci interessa sapere esattamente che cos'è è il volmetro, ma diciamo è l'unità di misura che mi permette di stabilire l'intensità del campo elettrico è una delle componenti dell'onda elettromagnetica. Naturalmente più è intenso il campo elettrico e più è elevata l'energia trasportata dall'onda. Attenzione che un po' di anni fa il Consiglio europeo aveva detto che il limite doveva essere di 0,6 volt metro per arrivare addirittura poi a 0,2 soprattutto negli ambienti indoor. Ma naturalmente questo Consiglio non è stato minimamente recepito. Qui avete sempre gli stessi limiti riportati in forma di grafico, qui sempre preso dall'Orni avete le distanze a cui si dovrebbe stare da una stazione radiobase a seconda della potenza della stazione, quindi da 10 W, poco più di 5 metri, fino a per esempio 1000 W, 55 metri, 2000 W, 78 metri, sempre per rispettare i limiti eh, previsti dall'Orni. Questi limiti, però, bisogna dire, vengono eh, calcolati come valori medi, sostanzialmente. Quindi vengono lasciati fuori i picchi. Qui vedete un segnale che ha degli sbalzi molto forti, e un conto è il valore medio, la banda quella venera, un altro conto invece eh, sono i picchi più elevati. E anche qui l'Oro mi dice, vabbè, allora, se stiamo parlando dei picchi, il valore non è più 61 volt metro, ma può arrivare anche a 1950 volt metro di simbolo picco quindi come dire se io ti pongo con uno stiletto però lo faccio per un tempo molto breve vabbè, mediamente immediatamente non ti ho fatto nulla però intanto ti ho dato una bella stilettata questo era quello che raccomandava l'Unione Europea ma in questo caso vabbè era morta la bioarchitettura raccomanda limiti ancora più restrittivi questo è uno studio di cui magari vi parlerà Paolo, io adesso volevo parlarvi molto rapidamente per concludere invece di quelli che sono altri tipi di rischio, no? finora abbiamo accennato ai rischi biologico-sanitari che poi Paolo appunto me ne parlerà in maniera più diffusa, ma qui sono altri rischi che in modo possiamo classificare in psicologico-sociali, eh, legati poi alla privacy e anche rischi antropologici. Allora il fatto è che il 5G costituisce una infrastruttura delle telecomunicazioni che poi si può eh, sfruttare eh, abbinando all'intelligenza artificiale e qui vengono fuori tutta una serie di cose molto interessanti sia in senso positivo ma anche in senso negativo, in senso preoccupante intanto vedete che questo è un grafico che ci fa vedere come i dispositivi connessi a 5G e... Ehm, che fanno parte dell'internet delle cose, cioè in sostanza dispositivi che hanno una qualche, un qualche tipo di intelligenza artificiale, stanno avendo una crescita esponenziale rispetto invece ai dispositivi, eh, quelli non connessi all'internet delle cose, che più o meno dovrebbero rimanere stabili per i prossimi anni. Questo vuol dire che sempre più andiamo verso un mondo popolato da oggetti interconnessi e dotati di intelligenza artificiale. In effetti. 5G, l'intelligenza artificiale, più l'internet delle cose, eh, creerà un sistema unico, globale. E perché dovremmo preoccuparci di tutto questo? Beh, perché, intanto, l'intelligenza artificiale, unita alla potenzialità sempre più elevata dei computer, permette di trattare enormi quantità di dati, cosiddetti big data dati che riguardano molto spesso le nostre vite, anche le nostre vite private, pensiamo ai dati fiscali, ai dati sanitari, ai dati familiari, alle nostre abitudini di consumo, alle nostre preferenze, ai nostri gusti, quindi tutti questi dati adesso non sono più un patrimonio nostro ma rischiano di finire in mano a chi ha la possibilità di trattarli avendo sia le capacità tecnologiche sia il potere politico ed economico. Allora le conseguenze, beh, le conseguenze sono diverse, io ve ne dico soltanto qualcuna, ma intanto se uniamo il 5G, l'intelligenza artificiale e la possibilità di trattare grandi quantità di dati, arriviamo alle arriviamo dark factory. Le dark factory sono fabbriche dove non esiste più l'essere umano, né a livello di operaio né a livello di dirigente, fanno tutti i robot, fanno tutte le macchine e quindi la domanda è, beh, ma allora gli esseri umani cosa faranno? faranno i nadabi serviti dai robot, oppure soltanto l'1% faranno i nadabi serviti dai robot e il rimanente 99% dovrà arrangiarsi. Tutto questo è già entrato nell'industria e le dark factory esistono già in Cina, per esempio, e forse già in qualche altra parte del mondo. Parliamo poi delle smart cities. Le smart cities sono città intelligenti, tra virgolette, dove tutto è gestito e regolato dall'intelligenza artificiale con dispositivi IoT, cioè dell'Internet delle cose, connessi fra di loro tramite il 5G e tra le altre cose ovviamente c'è la videosorveglianza videosorveglianza di cui fa parte il riconoscimento facciale e il riconoscimento facciale porta diritti e diritti al sistema di credito sociale cioè butti la carta per terra, perdi i punti e quindi magari non puoi più comprare un biglietto aereo poi dopo passi con rosso, perdi altri punti e quindi magari non hai più diritto neanche a viaggiare in treno allora uno potrebbe dire, beh, ma che gli sta, se uno passa con rosso è anche un criminale certo, però dobbiamo fare attenzione al fatto che chi poi possiede il potere di controllare tutti gli esseri umani e eh, non è detto che lo faccia sempre per il loro bene come già è stato dimostrato più volte in passato ma il 5G in un certo senso è già parte del passato perché si sta già preparando il 6G che utilizzerà frequenze ancora più elevate per esempio i 60 GHz di cui parlavamo prima e tra l'altro qui stiamo entrando nel dominio di quella che è la radiazione di fondo cosmica quindi io vi chiedo come essere umano quando andremo anche ad intaccare quello che è il mare elettromagnetico in cui tutto l'universo vive, che cosa succederà? Il 6G prevede non più l'internet delle cose, ma l'internet dei corpi, l'internet urbanis, in cui i posizionati sotto pelle faranno sì che noi saremo monitorati 24 ore su 24 e a questo punto, in mancanza facciamo un esempio banale, di denaro contante. Se il mio credito sociale scende al di sotto di un certo valore, io per esempio non potrò più neanche acquistare una bottiglietta d'acqua al bar perché il mio microciclo non funzionerà. Tutto questo ci porta al transumanesimo, cioè alla fusione dell'uomo con la macchina, è qualcosa che eh, alcuni eh, desiderano come per esempio, l'abbiamo citato prima, Elon Musk, come Ray Curso, che ha scritto un po' di anni fa un libro intitolato La singolarità è vicina. E ci sono delle persone che di fatto sono già, in un certo senso, dei transumani, come Neil Harrison, questo performer, che si è fatto impiantare un'antenna dietro la calotta cranica per percepire i campi magnetici. Ora, può darsi che tutto questo ci apra una nuova era paradisiaca, però io credo che quantomeno... Queste dovrebbero cose, essere cose oggetto di un approfondito ed esteso dibattito a livello pubblico e non qualcosa che viene imposto e calato dall'altro, tra l'altro presentato come il migliore dei mondi possibili. Io vorrei concludere leggendovi una citazione. Temo il giorno in cui la tecnologia andrà oltre l'umanità. Il mondo sarà popolato allora da una generazione di idioti. Albert Einstein. Grazie.